Ragazzi, bentornati su Officina del Pilota. Vi è mai capitato di portare la vostra auto, anche nuova, fiammante, al lavaggio e poi scoprire dopo qualche settimana che è piena di graffi? Come facciamo noi a evitare di distruggere le nostre auto quando le laviamo? Ci risponderà l'esperto Andrea Proietti di CarCare in questo video tutorial, ma non solo perché questo è un video B-roll tutorial, è una cosa particolare. Lo facciamo solo noi su Officina del Pilota. Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out below. Keep it up, I don't but one up on all of these they be trying to front for all of these Now i ain't got time cause they all in their feelings ice of the and we making a killing it's 2020 and they know the division you be the hero i'm playing the villain the underdogs and we walk in the building we getting money and yeah, they think that we killing they talking hot yeah they opponents and we won't stop till we all touch a million don't ever forget but we probably forgiven my took in the car got forgiven my blessings is already written wrap little the ribbon putting ourselves in positions to making some major decisions ice ragazzi ho smontato tutte e quattro le ruote per comodità in modo da poter lavare meglio i cerchi qual è l'errore che facciamo durante la fase del lavaggio è quello proprio di non rispettare tutti gli step che sono necessari al fine di arrivare al completo lavaggio in modalità sicura il primo prodotto che utilizzeremo è il 100% degrazing per rimuovere i moscerini e tutta quanta quella sporcizia stradale che si accumula nella parte bassa dell'auto quanto tempo deve agire questo prodotto? Allora, all'incirca 4-5 minuti Per quanto riguarda i passaruota è sempre bene utilizzare una spazzola o un pennello per aiutarci a muovere lo sporco sempre nel lavaggio utilizzeremo sp1 pre wash da erogare in schiuma foam diluizione 1 a 10 100 ml in un litro se la macchina è molto sporca mettete un po' di più usate il buon senso The mud, now you see. Aspetteremo 4-5 minuti che farà effetto il prodotto e poi andiamo a risciacquare. Notiamo una schiuma non troppo densa perché SP1 Pre-Wash è fatto apposta così per andare anche in quelle parti più nascoste. Going up, Un'altra cosa che bisogna fare attenzione di utilizzare è il filtro anticalcare, ci aiuterà in fase di lavaggio e soprattutto in fase di asciugatura per non lasciare residui di macchie che possono rovinare la vernice. La parte che preferisco è quando la macchina è piena di schiuma, come se fosse sotto la neve, ma quando la facciamo? Ora prendiamo S2 Fomi e iniziamo. A cosa servono questi due secchi qui davanti? E I due secchi sono per passare poi all'azione meccanica con i due guanti, uno mi raccomando per la parte alta e uno per la parte bassa. E ci servono due secchi per dividere l'acqua sporca dall'acqua pulita. Così da evitare i graffi Assolutamente sì, questo è, è il primo obiettivo che noi abbiamo in fase di questo lavaggio that's a headbuster, yeah she bad but I don't trust her Probably think I'm gon' cuff her but I ain't no lover boy, all these girls love the boy Shout out to my uncle Troy, he bout to have another boy So enjoy just being in the room, especially when they be hoping to lose I been at don't get it confused They could walk in my shoes, live you learn, you picking and you choose They know my humble, I'm keeping it cool, talking my money then pull up the stool Follow your dreams then go back to school, whoa Still on my grind, taking my time, stars aligning We gon' hard, we came far, it's perfect timing ISO, we gon' love, we from the islands Came from the road, we from the dirt, turned to a dungeon Never start, never settle, I got any all in my car I'm on top, I'm on a level, yeah, I'm tryna get Appena finito di passare il DS Scale ed è fantastico vedere spaccarsi l'acqua anche senza aver passato l'idrorepellente. bellette. Ultimi due step prima di asciugare la macchina. Di uno, Iron che serve per la decontaminazione ferrosa. Quindi lo applicheremo sui cerchioni e poi su tutta la carrozzeria. Il di uno, ragazzi, è un concentrato, quindi consiglio di diluirlo con acqua uno a uno. Sì. 5 minutes, 5 minuti e risciacquiamo Cosa the questo è il mio preferito andrea h20 è fantastico dopo che lo applichi sembra che l'acqua venga giù come le cascate del niagara assolutamente sì, è un protettivo istantaneo uh -huh. idrorepellente ci dà un, un aiuto anche in fase di lavaggio successivo perché lo sporco non si attacca e viene via più facilmente andiamo a vedere l'efficacia di h20 mettiamo un panno da una parte uh -huh. Sull'altra spuzzi il prodotto e poi risciacquiamo e vediamo la differenza. Tu pensa ora per asciugare quanto sarà più facile. Ok. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Cari amici appassionati a carrozzerie senza graffi, è arrivata la fase finale di questo procedimento. Che è il mio preferito Andrea, il Quick Detailer lo amo anche io ma che scherzi solo il colore e poi dopo l'applicazione sembra che è stata lucidata ma com'è possibile ma che prodotto fantastico è questo prodotto per rifinire la macchina dopo il lavaggio ti crea uno strato ulteriore di idrorepellenza ma soprattutto grande sedosità Poi tu si sì, è, è vero me è lo puoi dimostrare sì, che comunque ogni volta che finisci di utilizzarlo ti vedo sempre toccare le macchine Sì, sembro psicopatico no, è una cosa terribile <ride> sì e poi il profumo è micidiale. Senti che sì. profumo, ragazzi, ragazzi sentite che profumo, è incredibile. Andrea, abbiamo finito finalmente, che cosa manca? Due step? Assolutamente sì, pulitore vetri e nero gomme. Ah, quello che mi piace veramente tanto è questo nero gomme perché è satinato e poi dura tanto, fino a un mese. Adesso abbiamo fatto quattro cerchi con il 100% degrazing per andare a togliere lo sporco stradale. Successivamente li risciacquiamo e andiamo ad applicare il D1 Iron per decontaminarli dalle particelle di ferro. Questo prodotto va a sciogliere proprio le particelle all'interno del trasparente. Down Pull shots, keep on, it's no more rocking, I ain't got no release for it hey, Ex cliente di Andrea di Carcare e da fruitore dei suoi prodotti Vi posso assicurare che valgono veramente molto Non perché siamo ex? Perché adesso me li regalo Ah ok <ride> Non siamo qui a fare pubblicità a prodotti che non valgono Anzi siamo qui a fare pubblicità a prodotti che spaccano il culo di brutto Che cosa potete fare per acquistarli? È semplicissimo visitare il sito web di Andrea di Carcare Che è car-car.it Dovete aggiungere tante cose al carrello ragazzi se volete la vostra auto liscia come la mia mini Ma anche dovete mettere mille like a questo video se vi piace come è stato fatto Ringraziare il nostro caro Gabriel Dumitra lì davanti Nostro videomaker creatore di contenuti che ci ha dato la mano a realizzare questo stupendo video di B-roll e fase tecnica, che penso che in pochi faccio, però non so se ci siamo, ci abbiamo messo poco, tre giorni, per <ride> però questo, se volete ringraziarci di cuore per quello che noi abbiamo fatto, il contenuto che abbiamo portato e come l'abbiamo portato, dovete semplicemente iscrivervi al nostro canale. Ciao ragazzi, noi ci vediamo alla prossima! <ride>